La madre di Belen e Cecilia conosce Ignazio al grande fratello Vip, Veronica si complimenta con il ciclista. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, presentazioni in famiglia, il ciclista conosce la madre di Belen al grande fratello Vip. È già tempo di presentazioni in famiglia per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il ciclista trentino ha conosciuto al grande fratello Vip Veronica, la madre dell'Argentina e di Belen e Jeremias. L'incontro tra suocera e genero non è stato così imbarazzante come il pubblico si aspettava, in poco tempo i due hanno subito instaurato un feeling speciale e la signora non ha avuto problemi ad abbracciare teneramente lo sportivo. Non solo. La madre di Cecilia si è complimentata con il ragazzo, sottolineando che è molto simpatico. Nella casa più spiata d'Italia, Veronica ha poi rivelato alla figlia più piccola di essere molto orgogliosa del suo percorso all'interno del reality show nonostante le critiche e le malelingue del pubblico. Ignazio Moser conosce la madre di Cecilia, gaffe in diretta. Nonostante l'abbraccio di Veronica, Ignazio Moser è apparso piuttosto teso davanti alla madre delle sorelle Rodriguez. Tanto da lasciarsi scappare una gaffe che ha scatenato l'ilarità del pubblico a casa. Intanto, complimenti alla mamma perché sono venute una meglio dell'altra, tutte le Rodriguez. Ha dichiarato il figlio di Francesco Moser che non ha trovato nient'altro di meglio da dire in presenza della nuova suocera.